E questo orienta la formazione degli operanti e soprattutto orienta anche gli strumenti normativi e tecnici che vengono messi a disposizione di chi opera. L'evento sportivo ha una caratteristica che eh, scardina principi, i principi del TULPS dal punto di vista operativo, ovviamente non giuridico, e cioè quella della totale apertura. L'evento uh, sportivo internazionale per sua natura è un evento aperto, è, è aperto in termini di eh, afflusso e circolazione di persone, eh, è aperto in termini di necessità, perché come abbiamo visto le necessità, in altri contesti se il prefetto dice che le cose si fanno in un modo, si fanno in quel modo e basta, non ce n'è per nessuno. In questo caso invece abbiamo un'entità che ha il potere di fatto, non di diritto, ma di potere si tratta, di condizionare le scelte operative del prefetto che invece non dovrebbe essere soggetto a questo tipo di limitazioni. Allora, il punto qual è? È chiaro che una volta che il contratto con la città o con il Paese è stato sottoscritto c'è poco da fare. Sarebbe importante, adesso confesso la mia ignoranza in questo, non so se i contratti prevedano anche il capitolo sicurezza da, da questo punto di vista. No, il, il, il documento di candidatura contiene il capitolo sicurezza, nel contratto c'è la raccomandazione firmata dal governo sulla sicurezza però non vengono disciplinati i, tra i poteri del CIO rispetto alla possibilità di condizionare le scelte in materia di sicurezza. No, no, no, il no, CIO non, no, assolutamente. Quindi il CIO mantiene questa sua autonomia totale. Nella, ecco, questo personalmente, eh, così riflettendo a voce alta, eh, lo ritengo un tema da rimettere in discussione, perché con il cambiamento degli scenari è vero che, eh, come diceva il generale, Adesso basta che un matto prenda una macchina e se ne vada in giro per fare danni, non ha bisogno necessariamente del, del grande evento per, per avere la vetrina. Rimane però il fatto che eh, in una moltiplicazione delle minacce, in una maggiore facilità di accesso agli strumenti per commettere, eh, per commettere azioni criminali o di tipo terroristico, una eh, concezione del, dell'ordine dell pubblico che veda nel, nell'attribuzione a un soggetto estraneo all'ordinamento una facoltà limitante di queste prerogative, mi sembra un punto da rimettere in discussione. Ripeto, Lo, lo dico come, eh, come spunto di riflessione eh, e come suggestione raccolta dagli, dagli interventi, perché non era quello il punto a cui volevo arrivare nell'ambito del mio intervento, ma rimane il fatto che ritengo che questo tema sia particolarmente centrale, soprattutto perché... Se guardate, eh, le tecniche di propaganda eh, di, eh, di Daesh eh, eh, fanno un fortissimo uso di, mh, dei mezzi di comunicazione, pubblicano una, una loro rivista, eh, un, hanno una specie di house organ interno, ogni tanto mandano in giro in modo più o meno direttamente riferibile a, eh, a, questi, a, a loro stessi delle immagini con minacce, ogni tanto c'è San Pietro di Sfondo, o situazioni di questo genere. E quindi il, la capacità di gestire eh, la minaccia anche in, nel senso tecnico della parola, cioè sto per arrivare, poi non so se arriverò o meno, però il solo fatto di annunciare l'azione già, già potrebbe o dovrebbe generare una qualche forma di reazione, implica che il paradigma della prevenzione che normalmente consideriamo come... Eh, operativo in termini di tools debba essere per forza rivisto accentuando le componenti informative perché eh, dal punto di vista della, eh, della prossimità della gestione dell'incidente credo da quello che ho potuto capire ci sia poco da inventarsi cioè un apparato di pubblica sicurezza ben rodato e già in grado di fare fronte a eh, fatto salvo sempre l'errore umano, è sicuramente in grado di fare fronte sostanzialmente a qualsiasi tipo di minaccia, inclusa anche il nucleare, batteriologico e chimico, eh, perché anche, anche di questo si, eh, ci si occupa durante l'organizzazione di eventi del genere. Dove probabilmente c'è meno attenzione è nella capacità di individuare i precursori eh, di eh, azioni eh, potenzialmente eh, delittuose o mortali tramite i canali di, di comunicazione che sempre di più diventano elemento di, eh, di, di veicolazione della propaganda. In questo senso, ripeto, mi, mi ehm, riaggancio alla, ehm, alla presentazione di Carlo Disma. Che dire per concludere e per non abusare ulteriormente della vostra pazienza. Sicuramente siamo in una situazione nella quale la pubblica sicurezza non è più una monade, ma deve necessariamente interagire con altre forme di, e con altre strutture di controllo della sicurezza dello Stato e dell'incolumità dei cittadini eh, e quindi è necessario certamente eh, creare anche delle figure di raccordo fra la, il tradizionale operatore di polizia e eh, invece il, il manager che deve occuparsi di, questa, eh, di questi argomenti perché non è pensabile che eh, la gestione soprattutto in fase preventiva e organizzativa venga eh, eh, posta in essere senza una progettazione iniziale e per progettare c'è bisogno di un manager che abbia competenze di tipo tecnico ma soprattutto anche competenze di tipo giuridico perché relazionarsi appunto con eh, le forze di polizia richiede eh, conoscenza e, eh, e comprensione dei meccanismi della pubblica sicurezza che in assenza dei quali diventa estremamente complicato poi poter, eh, poter fornire un, un contributo. Io non andrei oltre eh, queste, queste suggestioni rapide eh, perché il, in realtà il, il grosso delle informazioni le avete eh, ricevute dai, dai precedenti relatori. Ricordo agli studiosi di diritto pubblico di approfondire questo tema eh, così poco gettonato ma importante del rapporto fra questo ordinamento autonominato che mh, va sotto il nome di ordinamento sportivo e invece eh, l'ordinamento istituzionale e i relativi poteri eh, nel campo specifico dell'ordine del, dell pubblico eh, che è un tema sul quale si è scritto poco devo dire e eh, spero insomma che questa mancanza venga colmata anche con all'organizzazione di, eh, di questi eventi. Vi ringrazio per la pazienza e per la disponibilità. Grazie. Allora, verifichiamo anche in questo caso se Vi ci sono dalle domande, se non, se non ne avete proprio. Sono, se ci sono domande, eccetera. Eh, dopodiché, penso che possiamo. Sì. Eh, arrivare a una conclusione. Io volevo solo sapere qualcosa di più su queste figure di raccordo necessarie per organizzare eh, il servizio di sicurezza, cioè eh, figure di raccordo tra polizia e altri enti e, e sulle loro, sulle loro eh, competenze. Se, se Possiamo sì, approfondire un attimo? Diciamo che c'è. Eh, la figura del, del manager della sicurezza è una, una figura che in ambito aziendale normalmente è affidata eh, o all'ambito della sicurezza fisica, quindi controllo accessi, contro spionaggio industriale, oppure all'ambito della, eh, della sicurezza informatica. Eh, ma si tratta sempre e comunque di figure che hanno dei ruoli per quanto di alto livello comunque operativi, cioè non, non intervengono nella progettazione. Della, della gestione della, della sicurezza. Eh, nel caso dell'organizzazione uh, dell degli eventi, che a questo punto possono essere anche concerti piuttosto che altre uh, situazioni di questo genere, la figura professionalizzante è quella di un manager che uh, oltre ad avere uh, competenze di uh, direzione aziendale, di project management, quindi temi classici dell'economia, dell abbia anche una conoscenza del, dei fenomeni criminali, del loro modus operandi e soprattutto del modo in cui funzionano le forze di polizia. Questo perché? Perché quando poi eh, si, si parla fra tecnici, determinati concetti vengono trasmessi in modo chiaro e vengono percepiti in modo corretto. Quando eh, determinate scelte organizzative vengono eh, veicolate nei confronti di, di chi le deve applicare, e che non ha però quella, quella eh, adeguata formazione, è lì che poi si crea l'incomprensione che porta alla vulnerabilità che viene sfruttata. Racco do un dato così di, di, di semplice esperienza. Eh, ho fatto il fotoreporter ai giochi del, Mediter del Mediterraneo sulla spiaggia. Apparentemente c'era un apparato di sicurezza sufficientemente eh, robusto, eh, c'era la Vigos che, che girava, eh, ma il controllo accesso era affidato ad, ad, ad agenzie di vigilanza privata, le quali agenzie di vigilanza privata facevano, eh, a, a, trattavano la, la gestione del, eh, dei vari siti dove si svolgevano le competizioni come se stessero facendo il buttafuori in discoteca. Quindi, se sei nella lista, se non sei nella lista, o comunque delle situazioni tutto sommato non particolarmente rigorose, dal punto di vista da questo punto di vista. Morale, eh, sono diventato amico di, eh, di, un paio, di un paio di questi, eh, facendomi vedere di continuo, In un, potevo, andare, potevo girare dappertutto eh, senza che controllassero che cosa avevo nello zaino, se gli obiettivi oppure eh, qualsiasi altra cosa e avrei potuto tranquillamente lasciare eh, cariche esclusive o compiere altre azioni senza che nessuno si sia minimamente posto il problema di, eh, di chiedermi che cosa stessi facendo e perché fossi in un'area non autorizzata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il soggetto privato che a livello dirigenziale ha ricevuto le indicazioni dal, da chi gestiva la sicurezza non le ha percepite nella loro, eh, nella loro serietà e soprattutto non ha evidentemente saputo chiedere a, eh, alla componente eh, di, di Polizia Pura come organizzarsi. Ora un soggetto che abbia queste capacità manageriali nella gestione dei profili di sicurezza uh -huh. eh, avrebbe avuto un approccio totalmente differente nel gestire la componente privata della, eh, de della sicurezza intesa anche come incolumità, perché non c'è solo un tema di sicurezza. Prego. Una cosa importante e sul quale sarebbe da parlare per ore è la valutazione del rischio e, e, e qual è il rischio accettabile per un evento non si può pianificare o organizzare una sicurezza senza sapere qual è il rischio accettabile senza fare una vera e propria valutazione del rischio eh, io raccontavo di Atlanta ripeto quella questione di cui eh, ad Atlanta la sicurezza privata gestiva i metal detector per entrare. Siccome all'interno del parco olimpico c'erano gli sponsor, gli sponsor volevano avere gli spettatori. Per cui il comitato olimpico disse alla sua vigilanza privata che gestiva i metal detector di abbassare i livelli del metal detector per cui il Rudolf riuscì ad entrare con la bomba all'interno della cosa. Il rischio è accettabile? È una da allora in poi il comitato organizzatore non ha più avuto la gestione dei metal detector. Per cui uno degli elementi è sulla, sulla valutazione del rischio, ci sono degli studi, ci sono dei grafici, c'è un modo di farlo, eccetera, eccetera, c'è tutto uno studio dietro. Cioè È management allo Stato puro, cioè eh, non, è, non è a dire ho fatto il militare e quindi so come si fa, eh, ho fatto il militare ma devo, fare anche tutta una serie, devo avere anche una serie di competenze collaterali che, eh, che devono essere messe a sistema perché altrimenti non... Benissimo, ci sono altre domande? No, sugli sopravvissuti. <ride> no. Allora, eh, il tema è stato interessante le relazioni tutte di alto profilo, di alto livello. Io penso che abbiamo passato una mattinata utile per approfondire un tema interessante e poi attuale nella società di oggi. Quindi ringrazio il professor Monti che eh, si è dato da fare per l'organizzazione di questo interessante convegno. E, ci... e grazie a voi. Grazie a tutti i presenti.